allora buonasera a tutti di nuovo eccoci qua a distanza di pochissimo quindi a volte non parlo per un sacco di tempo a volte parlo troppo <ride> in realtà questo è il completamento del percorso che è iniziato con l'altro video che vi invito ad andare a vedere per comprendere un po' tutto il panorama che sto tracciando, il panorama su eh, proprio il momento presente, quindi nel precedente video ho tracciato un pochettino eh, la possibilità di eh, interpretare il momento concreto presente e quello di eh, proporre delle soluzioni a medio-lungo termine per diciamo facilitare il cambiamento, soluzioni concrete, però in realtà poi queste soluzioni complete implicano uno slancio particolare, questo slancio particolare richiede una forza interiore, questa forza interiore a mio parere viene da, eh, dallo spirito. Per cui io continuo a insistere e sostengo che l'attitudine più importante da reintegrare oggi è lo spirito e questo video si basa proprio su questo, partendo da questa considerazione. Allora, sentiamo tanto parlare, ci sono tanti eh, leader, diciamo in particolare del video che eh, si danno tanto da fare a cui io sono tanto grato e anche affezionato eh? Eh, anche affezionato alcune, alcune di queste persone mi sono vicine gli voglio tanto bene e, ma il discorso eh, che io sento fare i discorsi che sento fare sono sempre sempre gli stessi cioè sono formule razionali per raddrizzare qualcosa che non, non si comprende bene perché sia andato storto, visto che gli uomini di prima anche hanno tentato razionalmente di fare il meglio che potevano. Allora che cos'è che è andato? Bisogna cambiare un po' i fondamenti, bisogna un pochettino riflettere su che cos'è che ha portato oggi a questa situazione. La mia eh, diciamo eh, visione percezione è che eh, il momento che stiamo vivendo noi è un momento in cui eh, c'è stato il massimo, eh, il, ma il massimo sviluppo della coscienza razionale, materialistica e eh, il minimo è stato ridotto al minimo tutto il resto, cioè l'aspetto eh, sia emotivo, emozionale, ma soprattutto spirituale dell'essere umano. Quindi adesso è il momento di eh, superare, fare il giro di boa e iniziare un nuovo momento. Cioè, la riflessione deve essere perché le cose sono andate così prima. e eh, Le cose sono andate... è inutile riproporre lo stesso modello, fratelli e amici di eh, battaglia in questo momento. È inutile che vi sforzate a fare analisi, a elencare numeri eh, e a fare teorie... E soprattutto è inutile che cerchiamo di sentenziare su ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, perché purtroppo la dimostrazione concreta di questo secolo è che la ragione, la razionalità, non è affatto oggettiva. Questo è un dato di fatto. Pensate a alcuni archetipi fondanti il Novecento, la teoria della relatività di Einstein, che sebbene in realtà poi parli di eh, un aspetto quasi contraddittorio rispetto a questo, però si chiama la teoria della relatività, perché tutto in questo secolo è stato sottoposto a un enorme relativismo, anche nella meccanica quantistica si sa che gli oggetti poi collassano a seconda del punto di vista diciamo del di come tu li vuoi misurare, quindi dal, dal punto di vista da cui tu li guardi, c'è un aspetto del mondo che si manifesta davanti a te. Quindi eh, questa realtà oggettiva viene a sfuggire eh, alla razionalità. E, e che cos'è quindi che ci può guidare? Sicuramente io invito tutti i miei compagni di battaglia, di lotta, a riflettere seriamente sul fatto che non è la razionalità, è la ragione che ci tireranno fuori da questo pantano. Bisogna, con uno giro di boa più alto, diciamo, una, un giro della spirale che sale più in alto, ripristinare qualcosa che è andato in decadenza da 10.000 anni or sono, e eh, in particolare dai greci in avanti, cioè appunto l'aspetto spirituale. E ora io esplorerò il perché, che cos'è questo aspetto spirituale, quindi noi dobbiamo comprendere che evidentemente l'analisi ci dice questo, quindi eh, se andiamo a guardare che cos'è che manca alla politica, che cos'è che manca all'ordinamento giuridico, che cos'è che... un aspetto spirituale, quando anche nella Costituzione è incluso un aspetto spirituale, esso è sottinteso, non è esplicitato, mentre questo non sarebbe mai successo... Eh, in epoche molto più antiche quando si aveva ancora un eco eh, dell'importanza dello spirito e dico un eco quindi eh, parliamo di società veramente eh, quasi delle eh, prime della storia insomma no? ma gli stessi greci in qualche maniera no? allora quindi eh, fatto statuito il fatto che la ragione e la razionalità sono lo stesso modo con cui si è proceduto fino ad adesso e non ha funzionato non ha funzionato ed è inutile proporne un altro dicendo ma questo è migliore ma riflettete bene perché c'è qualcosa che manca ma che cos'è che manca? allora qualcuno dice va bene manca lo spirito perfetto ma a me va benissimo così ed ecco questo ci porterà dove molti, molti di questi personaggi, in, partilo, in, parti, in particolare i nostri cari eh, Guglielmo Cancelli e compagni, i filantrocapitalisti che, che dominano con una rete eh, veramente che, che penetra eh, qualunque cosa e dominano la società contemporanea, i nostri filantrocapitalisti non dimenticate che vengono da due grosse componenti razionali, il denaro e i computer, i nostri filantrocapitalisti vorrebbero una società tecnocratica dove l'uomo è ridotto a statistica a mucca d'allevamento eh, per il suo bene perché la loro concezione di uomo è veramente molto molto bassa perché si basa su di loro che hanno l'anima a brandelli chiaramente e quindi volete andare in quella direzione? io sinceramente no l'altra direzione è quella che a fronte della mancanza dello spirito della, della sua scomparsa come argomento centrale, come riferimento centrale per la vita dell'uomo, invece ci si pone dicendo, bene, reinventiamolo. Questo è quello che ci dice anche il buon Kaufman con il suo libro eh, Reinventare il Sacro, dove da scienziato eh, veramente Polimorfe si pone il quesito e comprende la necessità di reinventare il sacro, di creare un terreno comune che superi la barriera che c'è stata fino adesso delle religioni. Ok? Allora, chiaramente questa posizione non è che si oppone perché uno potrebbe dire allora dialetticamente quello che tu stai dicendo è yin e yang dobbiamo metterli insieme, no, quella che dico io non è una posizione che vuole annullare la materia. Mentre la posizione tecnocratica vuole completamente annullare lo spirito, la posizione invece che sto proponendo io, quella di ripristinare in qualche maniera l'importanza centrale nella vita dell'uomo dell'elemento spirituale, include anche l'uso e il rispetto della materia, l'uso della tecne come strumento, però deve essere moderato deve essere in equilibrio, quindi è una posizione inclusiva, non esclusiva. Allora, perché con i ragionamenti non si arriva da nessuna parte? Non si arriva da nessuna parte perché con il, come il buon Damasio ha dimostrato che, andatevelo a leggere, Antonio Damasio è un neuroscienziato che ha dimostrato l'inaffidabilità totale dell'aspetto razionale privato dell'aspetto emotivo. Quindi senza le emozioni non si ragiona e quindi il pensare a un ideale razionale è un'assurdità perché le emozioni eh, come ha dimostrato Damasio sono alla base, condizionano qualsiasi ragionamento quindi il problema in realtà nasce proprio da questo perché? Perché il momento in cui le emozioni condizionano qualunque ragionamento noi abbiamo qua Un'emozione principale che è venuta su con tutta la sua forza e che è l'emozione che ha devastato l'umanità da 10.000 anni a questa parte sicuramente, che è quella della paura e in particolare della paura di, di morire cioè la sproporzione di questa emozione fondamentale perché la paura serve per evitare no, danni, ostacoli eccetera, ma è un'emozione un temporanea cioè dovrebbe servire a ah, mi scanso oh, oddio mi sta venendo addosso momento di paura, adrenalina riesco a scansarmi no? come fanno gli animali perché la nostra natura animale prevederebbe di avere paura quando è il momento di avere paura una gazzella fugge quando c'è il leone, non è che sta angosciata e impanicata e si prende il lexotan tutto il tempo perché pensa che ci prima o poi verrà il leone, ecco l'essere umano ha trasformato per una serie di motivi anche evolutivi, quindi non solo negativi ma anche evolutivi, la sua esistenza in una proiezione continua della paura che diventa una proiezione continua della paura di finire, della paura di morire, della paura di terminare, questa cosa qua sabota tutto, il potere, i, que, tutti quelli che si affannano dietro ai soldi, i cosiddetti potenti, i nostri filantrocapitalisti, eccetera, eccetera, hanno un'ansia un, un e un'angoscia totale di finire e questo li porta ad acquisire, perché quando hai questa angoscia totale di finire, di terminare nel nulla, eh, a volte alcune anime, alcuni corpi anime rispondono con il tentare di possedere tutto quello che si può possedere per espandersi nel possesso, non comprendendo che ovviamente il possesso non espande assolutamente nulla, ma è un tentativo disperato e eh, ignorante di colmare questa paura. No? E l'altra è, poi, ovviamente, quella delle persone comuni che invece vanno nel panico, abbiamo visto il Covid. Il Covid è esattamente successo questo. Una commistione di persone che per sete di potere, quindi paura di finire potere, e di persone che, per panico puro di morire, si sono combinate in una massa di follia totale che ha travolto il pianeta. Dimostrando letteralmente qual è il nucleo di lavoro dell'essere umano, cioè la paura di finire, la paura di morire. E qual è l'attitudine che l'uomo ha sempre dimostrato che ha trattato proprio questo argomento e che lo ha spinto in avanti nonostante tutto? È l'attitudine spirituale, è proprio l'attitudine spirituale che ci permette di superare questa paura di morire e ridimensionare la paura a strumento utile come per la gazzella e non ad ansia continua dall'exotan no? è questa la dimensione spirituale che ci slancia oltre la nostra eh, finitezza di essere di carne e ossa e ci dice guarda che la materia non è tutto guarda che questa coscienza ha una vita molto più lunga di quella tua biologica allora capite com'è centrale il lavoro sullo spirito perché è solo con il lavoro sullo spirito che noi andiamo a superare questa atavica paura di morire e eh, quello che io propongo è proprio quello di evitare eh, di riattaccarci però ai vecchi modelli vedo anche qui un sacco di tentazioni di riprendere vestigia ormai Andate, purtroppo mi perdonerete, le religioni sono degli strumenti interessantissimi, io le rispetto, le studio e le amo tutte, ma sono da superarsi. Questa è la verità dello spirito, le religioni sono da superarsi perché nel tentativo, anche amorevole spesso, di preservare una bellezza assoluta di rivelazione, hanno cristallizzato ciò che non poteva essere cristallizzato, hanno messo intermediari, eh, il clero, i preti, eccetera, in mezzo a cose che non dovevano avere intermediari. E questa è la realtà, lo spirito deve tornare eh, nella vita di ognuno di noi, la deve permeare e deve essere esperito. Ecco, questa non deve essere una verità di dogma per cui io vado a messa la domenica, mi confesso, faccio tutti i sacramenti e sono salvo, perché questa è un'idiozia totale, bella e buona. E questo qualunque persona minimamente spirituale lo può sentire. Non c'è una formula che ci può garantire la salvezza dell'anima, non esiste. L'unica possibilità è quello di lavorare con e per l'anima, quindi senza nessun vincolo, senza nessuna ricetta. Quindi le religioni vanno assolutamente superate. E su che cosa possiamo basare questo spirito? Se qualche vostro amico o qualcuno di voi mi chiede «Sì, Antonio, va bene», allora no, no, non sono le religioni. E che cos'è quindi questo spirito? Allora, cominciamo a mettere una base comune. No? Mettiamo una base comune. Lo spirito è la scelta volontaria di credere in un altrove, in un oltre, che interviene e interagisce con il nostro mondo presente, va bene? Quindi la spiritualità è la volontà, attenzione che dico volontà perché il gioco, il gioco in cui siamo messi prevede che nessuno di noi possa avere le certezze materialistiche di dire ah guarda esistono questi altri mondi, sono tutte percezioni di altro tipo che non possono essere ridotte alla materialità quindi non possono essere dimostrate non si può dimostrare l'esistenza dello spirito perché sta proprio su altri livelli ma questa cosa però è un atto di volontà è un atto di volontà per il quale io proprio scelgo scelgo di credere che c'è un altrove e un oltre e tutta una serie di cose che allo sguardo normale sembrano assolutamente banali e insignificanti agli occhi del credente, di colui che ha lo spirito attivo e acceso, acquisiscono una dimensione completamente diversa e diventano un dialogo con l'aldilà. Un dialogo che è assolutamente possibile, un dialogo che però necessita di questo atto volontario di fede. Questa è la base su cui possiamo partire. Non ci mettiamo i nomi, non, non, non chiamiamo, non, ma nemmeno con la, con la New Age e tutti i suoi copyright. Lasciamo perdere di copyrightare qualunque cosa, questa tendenza eh, mercantile anglosassone di mettere il copyright su qualunque cosa basta cristallizzare le cose abbiate il coraggio di eh, lasciare lo spirito fluire morbido, libero e fluido senza mettere il copyright su niente né sulle religioni e né su sistemi vari di guarigione, teta, trati, tutti, piti, supita non, non, non esistono ste robe più voi fate questo lavoro e più eliminate lo spirito dalle vostre attività e questo lo dico a tutti i miei fratelli che si occupano di questo. Attenzione, attenzione, perché più voi mettete copyright e eh, recintate tutto quello che state scoprendo, che, che state condividendo con gli altri, e più questa roba diventerà meno spirituale. Qualcuno mi dirà, sì, va bene, ma io devo anche sopravvivere a fronte di tutto questo. Come faccio a sopravvivere? Ecco, questo è un falso problema. Perché non si sopravvive mettendo i recinti, eh, si sopravvive con, con la capacità di gestire il denaro come tutte le cose, non demonizzandolo, ma rendendolo uno strumento fluido e amorevole. E vedrete che le cose andranno anche con il denaro, ma senza copyrightare niente di niente, perché questa è la realtà spirituale. Ogni volta che mettete un recinto e un copyright, voi togliete una alla vostra energia spirituale, per usare una metafora dei videogames. Quindi questa, questa cosa è quella che io dico che è fondamentale. Per esempio noi abbiamo, abbiamo un contenitore meraviglioso che ci permette in effetti già di superare le religioni e che ci garantisce una totale mancanza di dogmi e via dicendo, è quello che porto io cioè qual è? L'arte. L'arte è ciò che c'era e questo bisogna cominciare a conoscerlo, perché nella storia dell'arte non viene detto questo. Io almeno non l'ho mai incontrato, è possibile, spero che ci sia qualche storico dell'arte che abbia proposto questa visione, ma io non l'ho mai incontrata. L'arte è lo strumento con cui l'essere umano dialogava con gli altrove, con gli oltre sé, prima delle religioni, prima che venisse codificato. Non c'era questa distinzione, non c'era l'atto artistico e poi l'atto religioso. Non esisteva questa roba qua. Tutti gli sciamani erano dei poeti, dei musicisti, dei danzatori, se vogliamo degli attori, ma non nel senso deleterio che fingevano, anche se qualcuno fingeva anche, ma questo è un discorso a parte, ma soprattutto quelli che non fingevano erano proprio degli attori nel senso che agivano, agenti, no? degli agenti dello spirito. Questo preesisteva alle religioni e l'arte ancora c'è c'è tra di noi un po' massacrata, sminuita, eh, veramente bistrattata da eh, quello che io chiamo il concettualesimo, cioè l'arte della razionalità che non vale nulla, non serve a niente se non a divertire e a intrattenere, ma invece se noi riprendiamo certe caratteristiche dell'arte così come è nata, noi veramente riusciamo a ad avere un dialogo potente con lo spirito, a nutrire e a nutrirci. E quali sono queste componenti più importanti? Intanto il superamento della razionalità. Per definizione l'arte non dovrebbe essere razionale, questo lo capisce anche un bambino, anche se col concettualesimo hanno tentato disperatamente di far diventare l'arte un, un fenomeno razionale, ma è quella è una, deviazione, è una deviazione. In realtà l'arte, appunto, con la razionalità, non ha molto a che vedere non, non è vero che non ha niente a che vedere ma non ha molto a che vedere la sua componente molto forte è oltre la razionalità no? poi l'altra cosa è che eh, di solito l'arte è sempre centrata sulle emozioni, abbiamo detto che appunto le emozioni, eh, un'emozione fondamentale, la paura e la paura di finire è alla base di tutto quello che è successo fino adesso. Riuscire a eh, cavalcare le proprie emozioni in modo da offrirle, gestirle, farle diventare realmente uno strumento di esplorazione, di conoscenza e soprattutto di superamento di sé, è fondamentale. Come si fa con l'emozione a superare se stessi? Ce n'è una che è nominata in tutti i testi sacri e in particolare sempre da chi cito io tanto il buon Gesù, che è la compassione. L'arte dovrebbe nascere dalla compassione, cioè dall'ascolto emotivo di tutto ciò che è dentro e fuori di me. La compassione, cioè mettiti nei panni degli altri, ama il prossimo tuo come te stesso, la compassione è lo strumento per eccellenza per un artista per entrare in contatto, in ascolto con tutto ciò che accade fuori e dentro di sé e quindi puoi proporsi come tramite. No? come tramite ma senza la compassione anche l'arte non ha pressoché nessun valore poi l'altra cosa dell'arte meravigliosa che supera il dualismo bene e male no? Cioè ci sta chi ehm, no, ama, c'è bellezza, in un, si riesce a trovare bellezza in un pezzo degli Iron Maiden, dei Black Sabbath, eccetera, e si riesce a trovare bellezza in una composizione di Vivaldi o di Bach, che sono decisamente due opposti decisamente due opposti eppure si riesce a trovare bellezza in entrambe le due cose quindi questa bellezza dell'arte che supera il bene e il male il nero e il bianco non ci stanno queste categorie vengono superate questa cosa del superamento del bene e del male ne ho parlato 50.000 volte ed è fondamentale perché se noi non impariamo questa roba pretenderemo il paradiso in terra cioè tutto il bene e non ci arriveremo mai e faremo gli sfracelli perché il signor Guglielmo Cancelli e i suoi eh, accoliti alcuni di loro mm, ma altri sono convinti di fare il nostro bene questa è la cosa folle alcuni sono convinti di fare il nostro bene altri proprio no però alcuni sì e non bisogna desiderare questo paradiso in terra, bisogna desiderare l'equilibrio. Riconoscere che il bene e il male è il motore che trascina il mondo, il bene e il male sta dentro di noi, tutti quanti noi abbiamo componenti di bene e di male, riconoscere questo ci permette di non giudicare e soprattutto di riuscire a traghettare l'umanità verso un equilibrio non un paradiso in terra che si trasformerebbe subito nel suo opposto cioè un inferno è proprio quello che stanno tentando di fare il paradiso in terra tutti felici e sorridenti con 1500 euro al mese e tutto detratto alla fonte non possederai nulla e sarai felice questa roba qua questa Follia, ma non per il possedere perché io, eh, eh, capite il diaballo? Il problema non è possedere: il problema non è possedere perché possedere non possedere. Sicuramente il possesso è una cosa che l'ho già detto prima: diminuisce la spiritualità. Ma questi usano questa consapevolezza che il possesso diminuisce la, la, la spiritualità per dire possiederò solo io, sono io che ti affitterò i servizi a te e tu non potrai scegliere se possedere o no, è lì l'abominio, perché la crescita spirituale è solo nella libertà di scelta, quindi non esiste niente senza la libertà di scelta, e questo perché ci sono persone che continuano a sostenere che bisogna andare verso il paradiso in terra, e non va bene il paradiso in terra è un abominio, non esiste una cosa del genere, non si raggiungerà mai, meno male, e se si dovesse raggiungere si trasformerebbe in un inferno. Ok? Io non ci sarò lì, quindi sappiate se volete quella strada di possibilità, di futuri, andateci voi perché io non ci sarò. Bene, l'arte supera questo dualismo. Perché appunto la bellezza non ha colori. Quando si lavora eh, in, in atti artistici non c'è ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, non c'è ciò che è cattivo e ciò che è buono, c'è ciò che è bello. E questo permette di focalizzare l'essere umano su ciò che è più importante, cioè il suo viaggio di crescita, di consapevolezza nella bellezza. Mm? Questa cosa qua è appunto diciamo, tutto quello che eh, è alla base del mio lavoro, cioè la mia missione, il motivo per cui io sono qui. È proprio questo, per rimettere lo spirito al centro della vita dell'uomo e per, in, per suggerire come strumento privilegiato per rimettere lo spirito al centro della vita dell'uomo l'arte in particolare mi permetto di spendere due parole su eh, diciamo, l'arte più inclusiva che è l'azione poetica poesia, poiesis, creare, perché si chiama creare? poesia, tutti quanti pensate che è una cosa inutile, che non serve a niente o che al limite è caruccia, ma, ma che ci faccio? non è così non è così, per questo si chiamava, veniva da Poieo, perché la poesia letteralmente crea, crea perché muove delle forze altre, crea perché è uno strumento che ci è stato dato per dialogare con l'altrove, quando si dialoga con l'altrove succedono cose, succedono cose in questo mondo, per dialogare con l'altrove l'azione poetica, cioè l'azione di corpo, parola, musica, eh, eh, per corpo potete intendere appunto la danza che non è mai la danza codificata, pittura e tutto può essere incluso in questa azione poetica che deve essere nel caso mio specifico fatta estemporaneamente, cioè deve non essere pensata prima. Perché se noi la pensiamo, se noi stiamo in quello che il buon Carmelo chiamava il prepensato, noi uccidiamo il momento presente e quindi di conseguenza riduciamo anche lì la nostra barretta dell'energia spirituale, perché stiamo pensando razionalmente e infiocchettando quello che dobbiamo fare. Invece in questa visione dell'arte e dell'azione poetica in particolare come strumento spirituale non c'è un pensiero. Ero prima. Si agisce in quel momento, ci si offre a un dialogo di forze altre e queste forze penetrano in me e agiscono, nutrendomi e nutrendo contemporaneamente il mondo. Questa cosa è meravigliosa. Eh, è centrata sull'ascolto compassionevole, senza il quale, come vi ho spiegato, non c'è nella mia visione arte possibile e soprattutto appunto esce dal giudizio quindi io spero spero con questo video di avervi dato delle motivazioni per intraprendere ognuno di voi questi 45.000 eh, persone che mi seguono vorrei eh, sperando in un miracolo che tutti quanti, se non lo fate già ovviamente, perché molti di voi già lo faranno, intraprendeste un percorso artistico, cercando però di liberare il più possibile le forze con l'intero spettro di colori. Questo è molto importante, se si fa un percorso artistico non deve essere un percorso New Age. E per New Age in questo caso non intendo una corrente che è stata importantissima a riportare appunto la spiritualità al centro del, della riflessione umana, ma il suo deterioramento, la sua corruzione, cioè l'idea che dobbiamo sempre stare bene, che è una cagata pazzesca, perché non si può stare sempre bene come se si chiedesse al sole di fermarsi in cielo e di lasciar perdere la notte è una pura follia non esiste nella nostra eh, stato di realtà desiderare questo non può che portare allo sfacelo quindi se intraprendete un percorso artistico abbiate il coraggio di intraprenderlo con tutta la gamma dei colori dal nero al bianco tutta la gamma dei colori questo è fondamentale a quel punto partirà veramente una potenza cioè, veramente svilupperete una potenza dentro di voi nell'agire nel mondo per voi e per gli altri che non potete nemmeno immaginare ma dovete avere il coraggio di andare dal nero al bianco con tutti i colori in mezzo non solo ah che bello questi colori pastello quanto sono carini sì sono molto belli mi fai vedere anche tutti i colori grigi, bruni, neri, eh, marroni, oscuri eccetera perché senza di quelli non c'è l'elettricità, non si muove nulla ricordatevelo questo, ricordatevelo questo questo è uno degli apprendimenti più importanti però iniziate questo percorso artistico iniziate questo percorso artistico poi vi annuncio questa cosa qua dopo aver tanto riflettuto io farò un gruppo, quindi un gruppo privato, diciamo, adesso devo capire perché non è che sia un grande eh, tecnico bravo di, di questi strumenti sociali, eh, socials, eh, e un gruppo di eh, poesia, sulla poesia, eh, quella che propongo io, sugli atti poetici, in cui proporrò a scadenze abbastanza, spero, ravvicinate, degli atti poetici fatti da me proprio per stimolare il vostro percorso però invito tutti a venire dentro questo gruppo ma con la consapevolezza che quello che vedrete andrà dal nero al bianco non sarà una, una, una bella, un bello spettacolino rassicurante tranquillino e carinino sarà tremendo quindi andrà dal nero al bianco, sarà liberante e tremendo, sarà conturbante e tremendo, sarà scioccante e meraviglioso, sarà bellissimo e tremendo. In questo gruppo vorrei che si segnassero tutte le persone che si sentono pronte a questo tipo di ascolto. A quel punto io donerò loro tutta questa forza. Donerò loro attraverso la poesia di corpo e parola tutta questa forza. Però vi prego, tutti i colori, tutti i colori. L'ultima cosa che voglio dire è parlate con i vostri leader, questionateli chiedete ma perché continui a proporre cose razionali quando abbiamo visto che 18.000 ricette sono finite tutte nella spazzatura, vedi Movimento 5 Stelle, erano molto buone le idee razionali del Movimento 5 Stelle, eh, lasciate perdere se sono state pensate prima, se dietro c'era un'idea di dolo, eccetera, ma guardiamole sulla carta, erano buone, le idee razionali del Movimento 5 Stelle. E io le ho conosciuti tanti del Movimento 5 Stelle che a livello terra-terra si sono impegnati ed erano persone onestissime. Che cos'è che non ha funzionato? L'assenza di una dimensione spirituale. Non si può resistere all'assalto del palazzo di Roma, la grande meretrice, se non hai uno spirito fortissimo. Lo spirito non è una roba che te bevi la mattina. Lo spirito va allenato con strumenti specifici e lo strumento per eccellenza in questo momento che non ti ingabbia è l'arte e in particolare la poesia, l'azione poetica. Sbocciate ovunque, fate poesia ovunque, <ride> ovunque, in ogni momento, in ogni istante, mentre fate l'amore, mentre correte per strada, mentre state in macchina, fate poesia perché veramente, veramente, come disse qualcuno, la poesia salverà il mondo.